Parliamo oggi di implantologia protesica peniena e nello specifico della nostra scuola di implantologia. Abbiamo iniziato circa due anni e mezzo fa un percorso di formazione che prevede all'interno della nostra pratica clinica quindi di impianti di protesi siamo un centro di riferimento nazionale ad alto volume, effettuiamo circa 100 impianti ogni anno Abbiamo eh, voluto dedicare uno spazio a tutti quei colleghi che hanno già una minima esperienza oppure che si stanno approcciando a questa eh, nuova branca funzionale dell'urologia che vogliono vedere come riusciamo ad impiantare un device protesico con le varie tecniche e soprattutto a valutare la possibilità di partire nei loro centri di riferimento. Abbiamo avuto ormai più di 80 medici che sono venuti da ogni parte d'Italia ma anche dall'estero per vedere la nostra tecnica mini invasiva. Effettuiamo un intervento codificato ormai da 13 anni con la tecnica del professor Perito e riusciamo ad impiantare un device protesico in circa 15 minuti. Abbiamo trattato pazienti con deficit erettile su base vascolare, pazienti con retrazione importante del pene, pazienti con indurazio penis plastica, quindi con delle deformazioni del pene severe che non permettevano una normale penetrazione. Nel nostro centro abbiamo la possibilità di effettuare anche impianti con la tecnica penoscrotale. Una scuola deve avere tutto quello che serve nel proprio bagaglio tecnico per poter promuovere e divulgare quello, quelle che sono le nostre conoscenze. Quindi approccio penoscrotale è un qualcosa che nella nostra pratica clinica non effettuiamo più, ma all'interno dei nostri corsi mostriamo ai, ai discenti perché eh, è molto importante conoscere questo tipo di approccio, perché il primo step è come l'ABC dell'implantologia protesica peniena. Non si può pensare di passare a livello superiore eh, all'impianto infrapubblico senza avere una buona manualità nel trattare l'impianto protesico con l'approccio penoscrotale è ovvio che lo consideriamo un pochino obsoleto perché è un qualcosa che ormai viene effettuata da tantissimo tempo è ben consolidato tanto è vero che la maggior parte dei centri nazionali e internazionali effettua questo tipo di impianto questo tipo di approccio chirurgico però secondo noi è un qualcosa che appartiene un po' alla storia dell'implantologia protesica peniena. Il secondo step è l'impianto infrapubblico con la tecnica del professor Perito. Quello che facciamo è eh, codificare i passaggi, spiegarli ai nostri discenti e cercare di eh, instaurare poi un rapporto di collaborazione, molte volte eh, andiamo nei loro centri di riferimento per avviare questi centri e questa cosa ci sta dando grandi grandi soddisfazioni. In più eh, riusciamo a trattare anche malattia fibrotica del pene con la tecnica di scratch eh, anche in questo siamo un riferimento internazionale e nei pazienti che hanno ricevuto una pregressa chirurgia pelvica Abbiamo la possibilità di effettuare e di spiegare esattamente a tutti quelli che afferiscono ai nostri corsi quello che è il posizionamento ectopico del serbatoio è un posizionamento in una zona diversa da quella tradizionale non all'interno dello spazio virtuale di Rezius quindi vicino la vescica ma è una zona che andiamo una regione che andiamo a creare uno spazio che andiamo a creare esattamente tra la fascia trasversalis e i muscoli.